vi sono anche degli aspetti positivi nella creazione di moneta da parte della Banca Centrale Europea. Ad esempio, vi è il caso in cui, tornando ai 100 beni prodotti l'anno scorso a fronte dei 100 euro presenti come massa monetaria, Quest'anno abbiamo sì stampato altri 100 euro, quindi la massa monetaria è diventata 200 euro, ma abbiamo in realtà prodotto anche 100 beni uguali in più. C'è stata un'importante scoperta scientifica, abbiamo lavorato di più, si è prodotto meglio, abbiamo raddoppiato anche i beni presenti nel mercato. Quindi non abbiamo soltanto 200 euro, ma abbiamo anche 200 beni. Ecco che in questo caso la creazione di nuova moneta per 100 euro lascia prezzi sostanzialmente identici, 200 beni, 200 euro, ogni bene vale un euro. In questo caso sì, effettivamente l'aumento della massa monetaria ha una corrispondenza dell'aumento dei beni prodotti, quindi non vi è nessuna differenza di prezzo tra l'anno e l'anno successivo è una situazione di equilibrio. Un'altra situazione nella quale l'aumento della massa monetaria a parità di beni provoca, determina un vantaggio anziché uno svantaggio è la situazione soggettiva dei debitori. Chi deve ricevere i soldi riceverà dei soldi che valgono meno, ma chi deve pagare il debito l'anno dopo pagherà con dei soldi, che anche anch'essi valgono meno. Quindi i debitori, nel caso dell'aumento della massa monetaria, a parità di beni, se ne avvantaggiano. Stampare nuova moneta è un vantaggio per i debitori. Diciamo l'ultima cosa prima di andare a sentire cosa dice il professore. L'aumento della massa monetaria, la stampa di nuova moneta, determinando una diminuzione del potere d'acquisto della moneta esistente, Fa sì che le persone che hanno moneta, in presenza di, questa, di questo timore della diminuzione del valore della loro moneta, oppure, come è successo tante volte nella storia, di un reale venir meno del potere d'acquisto in termini di tempo e, e sostanzialmente molto importante. Ci sono stati dei casi in cui la stampa di nuova moneta da parte degli Stati ha creato veramente un grave problema per i cittadini che avevano denaro. Bene, in tutti questi casi i cittadini cosa fanno? Spendono più in fretta, non aspettano di, di subire l'imposizione sulla loro moneta, ma la spendono, comprano beni. E siccome i nostri sistemi economici fondono la loro ricchezza anche sulla velocità di circolazione, beni moneta, servizi, moneta, compro, vendo, scambio, più i beni circolano rapidamente, più i sistemi economici sono prosperi ed efficienti, è chiaro che la presenza del timore, della paura di vedere il valore della propria moneta diminuire rapidamente non per effetto di qualcosa che tu controlli, ma semplicemente perché lo Stato ti stampa nuova moneta e quindi la tua vale meno, Fa sì che le persone spendano in fretta, comprano, vendono, comprano, vendono, comprano, vendono molto più rapidamente. I sistemi economici in qualche maniera si galvanizzano, si, si eccitano, entro in fibrillazione. È chiaro che un gioco che se diventa troppo rapido è un gioco negativo, a somma negativa perché alla fine si arriva alla distruzione. Ma se, diciamo così, la stampa di nuova moneta, la creazione di questa ricchezza, da un'altra parte, prelevandola dalla tua, eh, ti fa paura, ti stimola in maniera giusta, le persone non tengono i soldi fermi in banca, ma le spendono, li investono, cercano di avere idee, cercano di ingegnarsi per eh, sopravvivere, per sottrarsi a questa imposizione, che abbiamo visto premia chi sta dalla parte dei beni, non chi sta dalla parte del denaro. Torniamo dunque alla serie televisiva. E sentiamo ora cosa dice il professore per cercare di giustificare l'attività di stampa di carta moneta da parte di quello che lui definisce il suo gruppo di disgraziati. Sentiamo le parole del professore, sentiamo come lui cerca di spiegare, di giustificarsi. È stata l'unica, l'unica vera falla di un piano perfetto, di un piano che era perfetto e che ora non lo è più, perché anche se andasse tutto bene...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 l'hanno tirata fuori dal nulla, Raquel. Dal nulla. Cos'è questa? Non è niente, Raquel. È carta. È carta. Lo vedi? È carta. Io sto facendo un'iniezione di liquidità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 única, la única fisura real de un plan perfecto, un plan que era perfecto.